ci sono quei giorni che abbiamo un po' più di tempo da dedicarci quindi, che cosa facciamo? Facciamo shopping? No, niente di tutto questo facciamo la pasta fatta in casa, quindi farina, uova, pomodori pecorino, ma non romano, proprio pecorino del pecoraro fatto. <ride> l'ho comprato proprio oggi, poi cicoria già cotta, salsiccia e peperoncino facciamo la pasta, vediamo un po' se veramente è così veloce fare la pasta all'uovo Allora, guardate Uova, allora, prima di tutto una cosa: la farina non uso lo 00, uso la farina tipo 1, tipo 1, quindi non è tanto spinta quindi è un po', vedete com'è quel colore? Non è bianco bianco, vedete che bella? Ecco qua, guardate queste belle uova quindi ci dobbiamo coccolare e ci facciamo la pasta fatta in casa io prima faccio così me la, me la unisco un po' così in modo tale che lo sporco tantissimo poi, la vogliamo fare un po' particolare? la facciamo un po' particolare e vediamo un po' allora prendo questo pecorino, coprevo oggi e già gli diamo un buon sapore no, dentro, così guardate qua, così Ah, che spettacolo! spettacolo, musica giusta, tranquilla, serena, nessuno ci disturba ecco qua perfetto allora, che succede? la vedo che è un po' mmm, ci vuole un po' più di qualcosa, vediamo un po' con un po' di acqua e adesso facciamo così vediamo un po' io ho fatto qua due uova, quindi 200 grammi di, di farina e poi, ho messo due uova proprio la classica, un po' di pecorino che avete visto che ho messo e poi facciamo così Adesso dobbiamo fare, dobbiamo ammassarla, piano piano Allora, spingete, dovete spingere forte, quindi faccio pure un po' di attività fisica Allora, c'era, mi ricordo un il mio primo posto di lavoro che, adesso lo pure l'occasione di salutarlo Ciao, Renzo e lui diceva che questa pasta aveva un nome Immaginate i castelli romani, signore c'era una Marcella secca secca secca poverina eh, bravissima a fare le fettuccine e le chiamava la pasta alla nazi cioè che vuol dire che uno come il sedere in questa maniera ecco qua, però la pasta ha bisogno proprio del calore e della forza perché mano a mano che la toccate così lei si, si snerva ecco qua, questi sono 200 grammi di pasta più due uova allora, lasciamo così la copriamo? Sì, con la pellicola, un secondo perché la copriamo con la pellicola? la lasciamo un pochino così, si riposa, tranquilla, serena e intanto che facciamo? Facciamo una salsa una bella salsa, perché c'è un sacco di roba vediamo un po' che succede via! via. Pronti con la salsa mettiamo olio extravergine d'oliva non troppo, non troppo perché abbiamo una salsiccia qua, poi mettiamo cipollotto, quindi coltello vediamo questo che taglia però la cipolla facciamo attenzione, prima voglio sgrana bene la salsiccia e poi mettiamo la, il cipollotto, perché sennò ho paura che mi si brucia allora, quindi, così e questo mettiamo a parte salsiccia grana grossa guardate qui ah! bella, fresca ecco qui quindi, alzo al massimo e la mettiamo qua allora, è normale chi non mangia la, il maiale, chi non, per motivi religiosi, chi non mangia la carne per scelte personali e non deve usare per forza la salsiccia, e se, anche senza salsiccia è buonissima, eh, senza nessun problema. Quindi abbiamo paletta, ci mettiamo qua, sgraniamo bene, mamma mia, questa è la bontà. E adesso io approfitto bella, pezzettoni così, mamma mia che bontà ragazzi, così vai sono quei piatti che ti riscaldano che ti fanno sentire meglio, no? dopo, dopo, dopo che hai mangiato, hai dormito che sei riposato poi spumiamo così diamo una bella pulita alla wok qui, ecco qua adesso Lasciamo evaporare il tutto Cipollotto fresco, scusate, oggi già sono ubriaco, vedete il bicchiere? L Ho fatto a metà con l'operatore. Voi che dite, devo trattare l'operatore? L'operatore mangia, beve, dorme, fa tutto qua. Poi, dopo, peperoncino, andiamo così. Quindi, piccantina, vai, così ci piace, vai. Poi, e la cipolla ce la mettiamo, ce la mettiamo così. Eccola qua, guardate che bella. Oh! Questa è roba buona, eh? Lo sapete, no? bella, selvatica, eccola qua vado volavo volavo vai, guarda che bello, la taglio un pezzettino così già l'abbiamo cotta, scottata mamma mia mamma mia ragazzi, io non lo so voi mi dispiace per voi io, se ero in voi, oggi andavo a fare la cicoria poi, facevo la pasta all'uovo e andavo al mercato, come ho fatto io a comprare la salsiccia o il pecorino poi, che fai, lasciamo così ma un po' di colore ce lo mettiamo? eh sì che ce lo mettiamo, guardate qua che roba, oh, mamma mia mamma mia oh, questo questo è il re dei pomodori questo è il principe, il re, proprio l'imperatore dei pomodori pomodoro casalino butto il pomodoro, guardate qua e mo un altro motorietto vai, così mamma mia adesso mi sta... Mi sta ecco, mi sta a piacere adesso, sta pasta, guarda qua eh, guarda che ho la salsa è pronta eccoci qua, adesso facciamo la pasta allora guardate qua, che meraviglia metto così e comincio a stirare la mia pasta Avete capito perché le donne della volta avevano quelle belle braccia belli forti guardate che bella, bel colore e guardate proprio la grana della della pasta com'è lo spessore è da mal tagliato, basta, L abbiamo deciso quindi, io vado in questa maniera proprio faccio un maltagliato, maltagliato, maltagliato, maltagliato, così così acqua salata, ecco qua, e basta, maltagliato dentro Sono pronto, ho capito pure musica, eh? gli diamo il ritmo giusto, diamo il ritmo giusto ragazzi, diamo il ritmo giusto vai, così, guarda che bella, mamma mia che roba che roba bella condita, bella condita, bella condita è bella condita e adesso lo volevo sentire? e sentiamo ah. guarda qua, guardate qua, guardate qua Mamma mia che roba che roba, che roba, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti sono in dovere, sono in dovere, non posso non farlo non posso non farlo, non posso non farlo Allora io voglio ringraziare quelli che oggi mi hanno dato questi prodotti le uova il pecorino e la salsiccia e adesso assaggiamo come sarà? No, non so, boh, forse. Boh. <ride> mi sta venendo, mi sto sbavando. Mm. Buona, amaro, dolce, saporito, piccante. Buona, rifatela, buon appetito.